Salve a tutti, sono l'Avvocato Maria Capozza, esperta in diritto di famiglia e diritto canonico. Oggi parliamo di un tema molto specifico, il diritto del figlio divenuto maggiorenne ad avere un assegno di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato. A questo proposito vi segnalo una recentissima sentenza del Tribunale di Campobasso del 24 aprile 2023 che ha rilogato i cinque principi del giudice di legittimità. Primo principio, il figlio non ha un diritto perenne all'assegno di mantenimento ma deve provare la mancanza di indipendenza economica. Secondo principio, il figlio che non ha reperito un'occupazione stabile eh, né tale da renderlo economicamente autosufficiente deve utilizzare anche i diversi sistemi di sostegno del reddito, eh, sostegni sociali. Terzo principio, il figlio ha l'onere di provare sia la mancanza di indipendenza economica sia di aver curato con ogni possibile sforzo la sua eh, capacità professionale e anche la ricerca del lavoro con lo stesso impegno. Quarto principio, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori è finalizzato al perseguimento di un progetto educativo e formativo. Quindi, quando il viene dimostrato che il figlio ha avuto ingresso nel mondo del lavoro, questo è da solo sufficiente anche se il contratto è a tempo determinato. Quinto principio, cessa l'obbligo di contribuzione da parte del genitore se viene accertata la capacità lavorativa del figlio anche se ha rendimenti crescenti. E resta fermo comunque l'obbligo del genitore separato o divorziato a dare un assegno alimentare al figlio che versi in stato di bisogno in qualunque momento. Quindi oggi abbiamo affrontato un tema molto specifico che è quello del diritto del figlio divenuto maggiorenne ad avere un assegno di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato. Quindi vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.